Benvenuti agli amici di Volumbrite, sono qui con Darwin Pastorin, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Gi giornalista sc sportivo, scrittore, è stato un onore averlo al convegno organizzato dall'associazione Volumbrite. Riprenderei dei concetti che sono stati espressi eh, durante il suo intervento. Eh, quanto è importante l'utilizzo delle parole giuste, la scelta delle parole giuste nel racconto di storie eh, e personaggi? E quanto oggi si può dire che il giornalismo usi le parole giuste? Beh, è importante da sempre, no? soprattutto oggi che c'è nei confronti della, della parola quasi un, un distacco. No? La parola eh, viene utilizzata male, viene sprecata, viene gettata per terra, viene offesa. E questo per quanto riguarda le, gli sportivi... E paralimpici, sia per quanto riguarda ad esempio i migranti, cioè vengono usati nei titoli parole che non sono eh, corrette e bisogna restituire alla parola il suo senso, la sua nobiltà ed è questo e soprattutto noi giornalisti dobbiamo cercare di riprendere in mano. Eh, questo modo di descrivere gli eventi e soprattutto per rispetto delle persone ecco c'è stata una cosa eh, che è emersa che lei stesso ha sottolineato che la parola sbagliata quello che offende comunque esiste poi c'è però anche l'attività sportiva, lo sport che è quell'attività che è in grado, di, in grado di dar vita a degli esempi Ma eh, lo sport e integrazione lo sport è una voce per tutti, e spesso è la voce di chi non ha voce. Io ad esempio ricordo sempre con piacere la mia infanzia brasiliana, figlio di migranti veneti, veronesi, e con i miei amici in questo quartiere di San Paolo avevamo una bellissima lingua in comune che era un pallone e i miei amici erano ebrei, musulmani, mulatti, giapponesi. Il, il, lo sport è un linguaggio universale e dobbiamo cercare sempre di più di mantenere lo sport eh, su livelli alti per quanto riguarda il modo di stare in campo e il modo anche di raccontare lo sport. E qui ritorniamo al senso delle parole. Si è sviscerato eh, per chiudere il concetto di supereroe, per definire una persona che eh, fa sport e che nelle sue abilità sembra super. Quanto è utile questo concetto, eh, sostenerlo all'interno della comunicazione, quanto invece può essere utilizzato anche? Guarda, sono utili eh, soprattutto eh, gli esempi. Eh, Zanardi è un, grande, è un grande esempio ma ad esempio il mio idolo da bambino in Brasile era Mané Garrincha un'ala destra nata con, le, con la poliomielite, e poi poco alla volta rimesso in piedi, aveva una gamba più corta dell'altra, veniva soprannominato l'angelo dalle gambe storte, ha vinto due mondiali di calcio, è stata una stella della squadra di Rio, il Botafogo, ed è stato il giocatore più cantato, narrato, da eh, poeti e musicisti come penso a Carlos Drummond de, de Andrade, Vinicius de Moraes e eh, eh, come Dilberto Coutinho ed era il giocatore imperfetto, quindi non bisogna essere dei super uomini oppure essere un, un atleta scolpito in Grecia per poter essere un buon esempio Io la ringrazio, è stato un piacere averla con noi e buon proseguimento Grazie a voi